Un consiglio che vi posso dare è non fermatevi al primo step, voi adesso magari non avete capito bene di cosa stiamo parlando, non vi fermate in questo primo step, fate le vostre ricerche perché non dobbiamo rimanere ignoranti su questo. Oggi andremo a parlare di un argomento molto particolare perché è un argomento che se ne parla eh, da molto tempo ormai, perché siamo in una sorta di inflazione, che cos'è l'inflazione in parole semplici? Quando si ha un'inflazione, questo significa che si ha un ampio rincaro del valore di, dei prezzi. Questo significa che con un euro si possono acquistare molto meno beni e molto meno cose rispetto al passato. In poche parole, l'inflazione riduce il valore della moneta. Quindi se avete aperto questo video, sicuramente avete un minimo concetto di come funziona più o meno l'economia. Quindi, e se vogliamo far fronte all'inflazione, allora dobbiamo trovare un modo, un altro, un altro modo per combatterla. Con cosa si può combattere l'inflazione? Investendo. Da sempre l'uomo investe su beni o su cose, a volte non utili, ma un investimento è fatto su un qualcosa di utile. È inutile investire su un'auto perché un'auto ha un deprezzamento nel corso del tempo ma comprando una casa, col passare del tempo, potrebbe acquistare valore, ma anche perderlo, ovviamente. Questo significa che voi, se tenete una certa somma in banca, l'inflazione fa sì che voi avete sempre meno euro da spendere, perché comunque i beni costeranno sempre di più. Quindi, cosa possiamo fare in modo pratico? Da molto tempo ormai si parla di criptovalute o eh, investimenti in questo genere di, di cose. Ma negli ultimi periodi, come ho parlato in altri video, esistono dei protocolli che fanno sì che vi danno un rendimento continuo giorno per giorno. Come ad esempio se voi mettete dei soldi in banca, questi vi daranno una percentuale annua, quindi potrebbe essere un 10% o qualcosa di più o anche qualcosa di meno ma questi protocolli di cui ho parlato prima eh, aiutano ad avere un rendimento più alto di quello che offrono le banche questo non significa che noi arriveremo ricchi non, non si parla di ricchezza si parla semplicemente di utilizzare il denaro di cui si possiede che si è disposti ad investire per far fruttare altri soldi invece di perderli attraverso l'inflazione quindi di cosa andiamo a parlare oggi? io ho fatto le mie ricerche ho sbucciato vari protocolli potrebbero essere eh, interessanti ma eh, sostanzialmente diciamo che potrebbero essere anche più sicuri quindi sto cercando di raggrupparli in modo da capire quale sia il miglior protocollo su cui investire e su questo entra in gioco ARC. ARC è un progetto che è nato a dicembre ed ha scaturito molto interesse tra gli investitori eh, attualmente ci ritroviamo con 4.600 investitori su questo protocollo eh, ma cosa lo rende così appetibile? lo rende appetibile il valore e su come è strutturato infatti se noi adesso andiamo a vedere più o meno la panoramica vi faccio vedere più o meno uh, di come è composto ecco qui ovviamente adesso voi non capirete che cosa sono tutti questi nomi ma io ve li, ve li spiego molto semplicemente allora qua ci ritroviamo nella home di Arc, siamo entrati nel sito web eh, e vediamo la home. La home qua vi fa vedere una panoramica di quello che è, come l'Arc Price. L'Arc Price sarebbe il valore di, mh, di cui è composto Arc, attualmente è di 5,71 dollari. E 71 centesimi. Una cosa molto particolare è che... Da dicembre gennaio da gennaio in qua da quando è stato acquistato ha acquisito il valore di 5 dollari 71 e in tutto questo tempo che oggi siamo il 24 aprile il prezzo non è mai cambiato quindi questo è un segnale di stabilità del protocollo ma possiamo andare a vedere altri dettagli come Possiamo vedere la liquidità che c'è all'interno. Qua parliamo di USD, che vuol dire sempre eh, valore di un dollaro. Quindi vuol dire che ci sono dentro 896.000 dollari di liquidità. Vediamo i total account, che ci sono quelli che sono stati aperti. Quindi ci sono 4.665 investitori attuali. Eh, abbiamo molti molti dati su cui possiamo soffermarci un po' più in profondo eh, in un altro video perché sennò non, non basterebbe un'ora quindi eh, io sorvolerò in alcuni perché tanto ci, ci ritorneremo se noi andiamo a vedere adesso una panoramica su come comprare eh, basta che voi ovviamente cliccate il link che trovate qui sotto in descrizione nei commenti che io vi inserisco un link su dove voi cliccate vi porterà qui sopra e da lì potrete comunque collegare il vostro wallet ovviamente se voi non sapete come come partire potrete sicuramente scrivermi in questa mail e io vi aiuterò in qualsiasi modo possiamo sicuramente aiutarci e capire come poter gestire tutto non È difficile, basta solo avere buona volontà. Ma tornando a noi, qua possiamo vedere su swap che swap significa scambio. Quindi possiamo uh, tranquillamente di qua andare a vedere il BUSD balance che sarebbe quello che voi possedete dentro al portafoglio virtuale. Vediamo l'Arc price, cioè il prezzo dell'Arc che sono 5,71 Basta andare qui, c'è cioè buy. Vuol dire che puoi comprare attraverso i BUSD oppure i BNB, ovviamente se voi non capite cosa significa. Come prima ci possiamo sentire, quando invece andiamo a ritirare i soldi da questo protocollo possiamo andare qua su sell, mettiamo l'amount, cioè quanto vogliamo vendere, cioè ritirare lo inseriamo qui e poi eh, lo ritiriamo. In questo caso voi quello che farete è andare a comprare inizialmente. In questo protocollo vi anticipo subito che quello che voi investite potete recuperarlo nel giro di due mesi e mezzo, barra tre mesi. Quindi una volta che voi avete recuperato il vostro investimento, il vostro... Mh, portafoglio il vostro protocollo continuerà a funzionare quindi genererà molte più reward quindi tutto quello che arriverà dopo sarà tutto guadagno quindi sarà tutto il vostro guadagno in base al deposito che avete effettuato lo rende anche sostenibile il fatto che gli sviluppatori di questo protocollo stanno implementando molte molte novità Molte novità di cui parleremo in dettaglio in un altro video perché faremo una diretta con Luca della DeFi e io vi invito quindi a seguirci, vi terrò aggiornati, quindi seguitemi anche su Instagram e su TikTok perché lì posterò quando noi ci vedremo per fare questa diretta e in quel video, ovviamente se voi non ci sarete potrete comunque andarlo a rivedere perché verrà caricato su YouTube. In quel video spiegheremo un po' di cose, la sostenibilità, se è un protocollo serio perché questo protocollo a parer mio ovviamente ognuno di voi deve fare le proprie decisioni, le proprie valutazioni andate a cercarvi le, le cose, andate a cercarvi eh, come fare ovviamente se avete bisogno di aiuto non dovete far altro che chiedere nessun problema ma ci sono davvero tante altre novità di cui andremo a parlare di cui io vi accenno un paio di cosette come avere una carta personalizzata di ARC. quindi questa carta potrà essere usata per andare a ritirare negli ATM dei Bancomat possiamo andare a spendere con questa carta possiamo fare quello che vogliamo semplicemente da quello che si guadagna da, questa, da questo protocollo dalle percentuali semplicemente che vengono generate quindi molto, lo rende molto interessante, cosa che alcuni, alcuni protocolli, di cui già ne conosciamo e non voglio menzionarli, eh, ancora non hanno fatto. E in questo caso parliamo del 2% giornaliero in base al vostro deposito. Ma come dicevo prima, mo, non fermatevi al alla prima difficoltà. Eh, non, non avete tempo di fare le vostre ricerche? Sentiamoci. a fa parte del mio gruppo Telegram dove qui possiamo fare eh, potete fare tutte le vostre domande e eh, come entrare, cosa devo fare, ci possiamo sentire eh, in modo così che possiamo, possiamo confrontarci e capire qual è la soluzione migliore quindi mi raccomando fate le vostre conclusioni e fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti scrivetemi eh, io vi risponderò a tutti quindi ci vediamo al prossimo video probabilmente la prossima diretta con Luca De Fai, e... rimanete sintonizzati mi raccomando ci vediamo al prossimo video ciao